Ciao ragazzi, purtroppo oggi è una giornataccia perché Vanessa si è svegliata con la febbre molto alta quindi abbiamo passato una bruttissima mattinata, ha vomitato tutta la mattina e adesso sembra che stia un po' meglio, ve la faccio salutare un attimino e poi andiamo a vedere che cosa sta facendo Anastasia Come stai? Come Meglio stai? stai un po' meglio rispetto stamattina però sei stata molto male oggi, vero? Hai vomitato tutta la mattina, ti sei svegliata alle 5 e mezza che avevi i brividi di freddo e da lì in poi il delirio. Adesso riposati ancora un pochino, anzi stiamo cercando di scaricare Prime così da poter guardare un film, visto che sembra che tu stia leggermente meglio. Eh? Va bene, ci vediamo poi più tardi. Eh, ok, amore? Ciao, amore. Ciao, amore. Cosa stai facendo tu invece? Sì, ma cosa hai fatto adesso? Stai aiutando papà. Stai aiutando papà a, a fare che cosa? Ah, a tagliare un pino, a potarlo, vero? Sì, eh? adesso passo finito. Sì. Hai, hai finito? Venire Vuoi venire sul letto con noi? Sì. Eh, oggi purtroppo è una giornata un po' noiosa, vero? Sì. Perché non siamo riusciti ad uscire, neanche andare al mare. Non. Domani staremo ancora a casa. Sì, vado a tirare i miei... Vai a ritirare i tuoi vestiti. Sì. Ma non volevi venire di là con noi. Eh, Va bene. Hai trovato le Barbie sì. finalmente. È, lui, è, Barbie, è, è un altro, che Guardate, bello. È incinta. Ah, è incinta. Sì, no, no. E c'è il bimbo dentro. Sì. Finalmente che... Anastasia, era tre giorni che le cercavi. Eh? Sì, sì, Come vedere. Ah, c'è un bebè, <ride> che bello. E c'è la mangia. Eh sì, devi mettergli il pancione, vediamo. però poi non mi sta il vestito, vero? No Eh, infatti Però lo eh. faccio vedere Solo con quanto figli Posso stare Eh, con un abito bellissimo da sera Sì, se, vediamo Mmm, com'è bella questa mammina Ok, la tocca Ecco, ha partorito <ride> Fantastico, in tempo zero mm. Più tardi chiediamo a Vanessa se vuole mangiare qualcosina, amore sì. Eh, ci pensi sì. tu? Sì Alla tua Guarda, sorellina ci sono le chiavi Le chiavi sì, per aprire la macchina che non c'è. Ah ecco, e come mai non c'è la macchina se ci no, sono le chiavi? La, la compriamo. Così magari ce l'abbiamo. Mm, eh? E facciamo partire. Posso fare brum brum. Va bene. Sì. Se la troviamo poi la compriamo. In questi giorni, adesso sì, non possiamo uscire. Bene. Ok? Sì Vanessa si è addormentata, si sta svegliando. Ciao, amore. Come stai? Come stai amore? Eh? Mm. Come stai? Un pochino amore da stamattina eh, che da stantina, madonna, ma. vabbè poverino ti vuoi alzare un pochino? magari Asci. più tardi, magari più tardi eh amore? Madre madre. mentre Anastasia ha giocato con le barbie non ha ritirato niente e adesso si sta guardando un bel film amore hai fatto bene a guardarti un bel film hai fatto bene a giocare amore Dopo ritiriamo insieme Va bene Che tutto il giorno che sei a casa Ti stai annoiando Senti adesso mi asciugo i capelli Poi prepariamo un buon aperitivo? Sì. Un bel tagliere Col salame Il formaggio Mi aiuti? E poi chiediamo anche a Vanessina Se vuole mangiare e bere qualcosina? Sì Vuoi l'acqua fresca amore? Te la porto subito Hai fame? No. Frutta? Carotine? Niente? Sono pronte le tue patatine per l'aperitivo Vieni? Dai scendi dammela Ok, io te le do però tu scendi perché Dammale. oppure che ti cadono. dammela Attenzione perché sono calde. Vieni fuori a fare l'aperitivo? Sì. Vediamo Vanessina. Silenzio, perché secondo me sta dormendo. Silenzio, lasciala stare. Amore. No, no, via, Ani. No, lasciala stare. calde se vuoi l'acqua sì. o vuoi un'aranciata hai pettinato la bambola amore oggi sei stata veramente brava eh? sei stata tutto il giorno da sola senza Vanessa Vanessa è tutto il giorno che dorme poverina sul letto tutto il giorno che dorme perché non sta tutto il giorno sul letto eh sì perché non sta bene ha la febbre eh, speriamo qui, che domani. Un divano letto, non è che c'è cioè solo un letto, un divano letto. certo. Guardatemi i è bellissima. È stupenda, amore. Sentiamo, mamma mia, ma sei bravissima. Ma gliel'hai pettinati o gliel'hai anche lavati? I hai mm, pettinati. Gliel'hai solo pettinati. Senti, amore, sì, io ho messo. Sì. La bra... Guarda, speriamo che domani Vanessa stia meglio così sì, che mi piace magari. poi, Ho fatto qui la mia fascia e essere. Stato... Ah, la tua fascia gli hai fatto il top. Ani, tu da grande farai la stilista. Io sono sicura che tu da grande farai la stilista. E sai chi è la stilista? È, quel pers è quella persona, quel professionista che realizza, disegna i vestiti e li realizza. Ah. Lo sai? Ma gli lavanco i A chi? disegna i vestiti gli abiti allora guarda che tu devi ancora disfare la valigia eh? lo sai devi ancora disfare la valigia perché fino adesso abbiamo utilizzato quelli del, di giugno che, abbiamo, che avevamo lasciato qua magari più tardi la dispiamo altrimenti domani mattina va bene adesso vado a bere il caffè con papà vado a vedere come sta Vane eh? e poi ci diamo il, il saluto per la buonanotte e ci vediamo poi domani mattina ok? Sì, vediamo, vediamo? Anzi, magari dopo giochiamo un po' a bocce. Sì, insieme a papà, Vanessa non prende. No, Vanessa non, non si riesce ad alzare dal letto, no, poverina. Guardate. Bellissima. E come si chiama questa bimba? Chiara. È chiara. Mi ricordate? Sì, è chiara, sì. Guardatelo così, magari vero. Eh, non vi ricordate come si chiama. Non scrivete nei commenti, è vero. Il video della partenza, vero? Sì. Di qualche giorno fa, no. ragazzi. Andiamo a spiare Vanessa e vediamo se sta dormendo. Vieni, anch vieni anche tu. Vieni. vieni, amore, vieni. Andiamo. andiamo. andiamo. Sì, ascoltami. Ani, non la devi svegliare. Andiamo solo a vedere se dorme. Niente, Vanessa è proprio distrutta oggi. Sì, guardate, mi piace il mio braccialetto. Bellissimo, questo l'abbiamo acquistato ieri sera. È andato tutto così bene ieri sera, poi chissà cosa è successo. Secondo me ha preso freddo sulla nave comunque. Sì, sembrano vere. È vero, amore, sembrano vere. Poi è carinissima. Cosa gli hai messo il burro cacao in faccia? Eh no, è quella che si mette negli occhi. L'ombretto? Sì. Eh. Cosa facciamo, amore? Guardate, qui ci sono i Giochi... Giochiamo no? a ruba mazzetto? Vai, sì, vai. Vediamo un po' che carte ci sono Tocca a me. Sì, 2, un asso, sì, sì. un altro 8. Otto. 3-8. Tre otto, Tre mm. Vanessa ah. si è svegliata, è sempre molto calda, però parla quindi sta un pochino poche. meglio quando appoggio il gomito mi fa male non so perché? perché? ah perché oggi sei caduta dalla sedia ti ricordi? e <ride> pensando che non ho sedia eri sullo sgabello, credevi che fosse la sedia, ti sei rilassata per appoggiare la schiena, no, ma lo schienale non c'era sei volata per terra amore vero? Okay. dai non giochiamo voi? no no non ridiamo hai visto la carta? no no Ok, vai metti la carta? ragazzi mi sta stracciando, guardate quante carte che ha lei e io manco no. una è una cosa c'è cioè, un numero dopo infallibile. Prima dei 4. Prima del 4 so Prima? So. Eh, il 3. No, prima dei 4. 1 2 3 4 5 6 5. 7 2 hours later. Ragazzi, stiamo andando a dormire. Vanessa ha ancora la febbre a 38 e mezzo, poverina è distrutta. Speriamo che domani vada meglio. Adesso la facciamo dormire. Andiamo a vedere Anastasia cosa fa e diamo la buonanotte a tutti, Ani. Eh? Allora, adesso noi andiamo a dormire, amore. Eh, e poi vediamo domani mattina come sta Vanessa, ok? Buonanotte sì, buonanotte, amore. Ci vediamo domani mattina e speriamo che Vanessa stia un pochino meglio. Ciao ciao, ciao. The next day. buongiorno ragazzi purtroppo anche stamattina Vanessa la febbre ancora 38 e mezzo e non niente non riusciamo a guarire abbiamo preso il Nurofen e speriamo che con il Nurofen scenda eh amore poverina mannaggia hai preso una bella botta di aria fredda probabilmente abbiamo fatto un po' di colazione vero un pochino di lattino però veramente sta male sta male male male male Gira la testa, amore, e oltretutto continua a vomitare anche questa cosa. E vabbè, Ani, tu invece tra poco dove vai con papà? Con il dottore. Vai dal dottore per far vedere l'orecchio, vero? Perché sì. noi siamo partiti da Novara che ti spurgava l'orecchio sì. Quindi adesso abbiamo prenotato un appuntamento con l'Otorino Giusto okay. per non farci mancare niente questa vacanza, eh? Questa vacanza è disastrosa No, mare invece si sì, era pulito Quando siamo andati al mare due giorni fa eh, sembrava che tu fossi guarita Ieri al mare non ci siamo andati perché Vanessa ha la febbre E oggi sei ancora, insomma, messa... Magari così. oggi con papà vado al mare? Eh magari se il papà ti vuole portare, vai a fare un giretto, eh? Va bene? Ciao! Dai, ci vediamo dopo. Ciao! Amore, stai andando dal dottore? Sì. eh? Poi dove vai al mare? Però prima pranzi. Cosa sì. so, vuoi per pranzo? Buon. Vuoi la pasta col sugo? Buon. O la vuoi in bianco? Questo sugo però no, come quelli di quelli ci sono, amore, mm. li hai voluti tu? Mm. Gnocchetti. Vuoi un altro tipo di pasta? Sì. Ah, va bene. Cioè, sulle pennette, ok? Cosa devi dire al dottore? Te lo ricordi? Eh, sì, che quando metti i tuoni io sento un po. Senti un fruscio nell'orecchio un Sento po' come quando mettiamo i tuoni la sera per dormire sì, eh? però poi questo cotone non lo sentivo più e poi hai avuto tanto male dentro sì, l'orecchio poi domani no. mattina quando mi sono svegliata, come ha detto il comune, era tutto arancione, arancione. è vero, poi invece siamo andati al mare e sembra che la situazione era migliorata sì, giusto? era bianco, ora abbiamo buttato la sabbia va <ride> eh, bene, dai adesso vai con papà dal dottore eh, io, io l'ho ricoperto, la sabbia non so più dove mm. <ride> e ci vediamo dopo ok? Ciao. ciao ok ragazzi Vanessa si è addormentata e Anastasia è andata col papà a fare la visita dall'Otorino perché ha avuto un problema a un orecchio e niente quindi questi sono gli ultimi aggiornamenti per adesso speriamo che Vanessa si riprenda presto perché abbiamo tantissime cose da fare ci vediamo dopo e scrivete nei commenti un pensierino per Vanessa così poi glieli farò leggere grazie, ciao a dopo Oh, sei tornata Ani? Mm. Sì? Anastasia è andata dal dottore, gli ha dato la cura, Vanessa si mm. è ripresa, almeno per adesso, sembra che stia meglio, vero amore? Eh? Oh, Ani sei contenta che Vanessa bene? Era ora amore. No. Ti senti meglio? Vuoi salutare? Ciao. Eh, perché io ho raccontato a tutti che insomma non sei stata tanto bene ed è da ieri che giro questo video e stiamo aspettando tutti con ansia che tu ti riprenda, ok? Cerca di riprenderti presto. E invece tu sei andata dal dottore, dall'otorino. Cosa ti ha detto? <ride> che hai un'infezione nell'orecchio. Che cos'è? Ha ah, un'infezione nell'orecchio. Che cos'è? No, e niente, gli ha dato l'antibiotico, delle goccine da mettere nell'orecchio, come immaginavo. Ma sai perché vengono queste infezioni? Perché quando si fa il bagno in piscina, magari nei casi nelle persone un pochino più soggette se ti rimane dell'acqua nell'orecchio l'acqua che rimane si deposita e forma germi e batteri e danno, creano un'infezione okay? va bene, tra poco pranziamo noi, tu non le hai fame? Hai, vuoi mangiare qualcosina? Vane? pasta? Aspetta ti me, sei cosa messa le ricordare? unghie lunghe Mamma, cosa costa la vogliamo mangiare? Eh sì, sono i paccheri con il pesce. Ecco, quella, quella mi piace un sacco. Te la posso dare un pochino? Sì, però eh? mangio qui. perché Non, non riesce a mai. venire fuori. Ma come? Ma magari cioè, si sì. Io ha detto che ha camminato. Ha camminato, dal bagno fino a qui ha camminato lei, sì. Proviamo, magari, a andare fuori, poi vediamo se non riesci yeah. la mangi qua. Allora la metto anche per te. Ci sono anche i gamberetti che ti piacciono, va bene? Quella posta lì... Quella grossa? Eh, amore. Sì, amore, sì. Later. Astasia, sei tornata dal mare? Yeah. Eh, come è andata? Bene? Bene. E invece, Vanessa, come sta? Maio. Malissimo. Porca miseria, ancora febbre a 39. Abbiamo chiamato un medico che sta arrivando a casa e sento una macchina. No, non è lui, o forse sì? No, non è lui. Niente, pensavo fosse arrivato il medico, quindi abbiamo dovuto chiamare un pediatra a domicilio e sta per arrivare. E niente ragazzi, come ho, vi ho già anticipato, pensavo che Vanessa si stesse riprendendo e invece oggi purtroppo ho avuto ancora la febbre 39 e mezzo, no 39,2 e, e quindi ho chiamato un medico che sta per arrivare così la visita a domicilio perché non riesce nemmeno ad alzarsi in piedi per andare in bagno. Vi faremo sapere più tardi come starà Vanessa Ciao. e ve la faremo salutare. Ciao. Ciao! Ci vediamo dopo. Ciao. Lei è andata al mare con il papà nel frattempo. E noi chiuse in casa, ma meno male che abbiamo questa bella casa all'aperto. Riusciamo a respirare un po' d'aria fresca. Uh -huh. Ci sentiamo dopo. Guardate questa patatina. Come si chiamano? Lo sai? Lo sai come no. si chiamano? No. Sono i fiocchi di Carasau fritti, sono ah. buonissimi. guardate adesso non ce l'ho più, ma non ce l'ho. Più tre! se la non posso cadere 3 2 1 e via wow non si è visto per niente ma perché lo devi far cadere per terra oca giuliva c'erano le onde? no si sì, un pochino no alte il mare era non era mosso sì, eh guardate queste tre patatine non ci saranno più, ma ci saranno. Se ti cadono mi arrabbio una patatina a me, che sono le patatine più buone del mondo. Il pane Carasau, tu sai che cos'è? È un pane tipico sardo, sai quello croccante sottile sottile che sembra una sfoglia. Va bene, la questo però è fritto, Tieni ed è buonissimo. Patatina. Tieni tutte le patatine, eh, grazie! <ride> Prego. Oh, guarda cosa mi ha dato! Una Non si vede neanche una briciola vabbè ci vediamo dopo ragazzi ciao ciao 8.01 pm allora amore è arrivato il dottore mm. vero e cosa ti ha detto ti ha detto che stai bene che hai solo la febbre non hai nient'altro la gola va bene i polmoni anche devi solo riuscire a mangiare un pochino e domani sarai sicuramente meglio ok Ani noi dobbiamo andare a ancora a disfare la valigia ok Adesso te la tiro fuori e vai a ritirare i tuoi vestiti, va bene? Sì, Ani. Dai, apri la valigia, che dobbiamo ancora disfarla. Ok, mettiamo il pigiamino e andiamo a dormire. Perché sono molto, molto, molto stanca. È sì, è... Ok, ma sono qui le cose? Ma no, ma erano qua le tue cose? Eh, erano qui? non c'è più niente. Ma non ci sono i tuoi vestiti? ma li hai già ritirati? No. Andiamo a chiedere a Vane se li ha ritirati lei? Vane, sono i vestiti? Vane, abbiamo aperto la valigia perché volevamo mettere in ordine i vestiti di Anastasia che non l'avevamo ancora fatto ma non li abbiamo trovati Tu li hai ritirati tu per caso? No No? Adesso magari hai la febbre, non ti ricordi bene Sei sicura? Sei sicura? Sicurissima E perché? Come mai allora non ci sono? Sai qualcosa? Mm. Avevamo fatto la valigia, te lo ricordi, avevamo fatto anche il video. Um, ok, aspetta. Mm. Volevo fare uno scherzo di Anastasia quando eravamo a E Poi mi sono dimenticata di rimetterli di dentro. E cioè cosa valigia. hai fatto quindi? Li avevi tolti dalla valigia? Sì, oh no, Ani. Ah, Ma magari non è vero, sono scherzo, No, ti voleva fare lo scherzo. No, Ma magari. Ti ha tolto i vestiti dalla valigia. Ma hai fatto un altro, me l'ha messo? no beh non è... no, adesso non penso che mi stai prendendo in giro giusto li hai lasciati a novare dove li avevi messi eh, nell'armadio di Daniel nell'armadio di Daniel ecco benissimo eh. Ani senti ascoltami ascol... eh, non so sei arrabbiata hai ragione però ascoltami un attimo la perdoniamo perché è malata va bene eh al massimo mm. ti fai prestare qualche suo vestito ma comunque tu li avevi già qua li avevamo lasciati la volta Beh, scorsa tipo queste due cose per eh. anche, vabbè, la perdoniamo quindi? sì, la scusa allora, vai a darle un bacino che è malata però Brava amore Però mi sembra che ti, tu ti stia riprendendo Mi sembra che tu ti stia riprendendo Vero? Non è schiacciare la pancia Senti mi sbaglio o tu ti stai riprendendo un pochino? Eh? Mi sembra di vederti un po' meglio Forse Forse l'effetto del dottore ha fatto bene eh? Dai Adesso ti lascio stare Bambine questo video di due giorni Finisce qua Domani speriamo che Vanessa stia meglio e che riusciamo a fare un video diverso, like ok? La. Con anche Vanessina in Morena. forma. E oggi salutiamo Moreno. Ciao, Moreno. Ciao. ciao. Se ciao. il video vi è vi vi vi vi piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao. ciao. Ciao. Ci rivediamo al prossimo video ciao.